Sì, eh, per ringraziare l'assessorato di questa proposta che obiettivamente migliora eh, l'intento della proposta originale 47-2018 e eh, sicuramente anche per rispondere al consigliere Pelonzi, eh, in Commissione noi avevamo, eh, eravamo favorevoli a estendere eh, le vie oggetto di tutela come è stato fatto per Conte Viglio purtroppo però eh, gli emendamenti erano formulati in maniera tale da non poter essere ammissibili, quindi, eh, perché andavano a modificare direttamente la delibera e non la proposta di delibera, quindi per come erano formulati no, sono stati dichiarati inammissibili. Questo è un piccolo appunto. Sull'altra cosa che diceva il Consigliere Pelonzi sulla sofferenza del commercio non è che siamo in sofferenza nel commercio solo a Roma o solo in Italia un momento economico che impatta tutte le attività, sicuramente quelle commerciali non sono eh, eh, da meno, non sono escluse da questa considerazione però noi riteniamo che questa delibera vada e soprattutto in quella formulazione degli arredi vada a salvaguardare delle categorie che in qualche modo oggi a causa di interpretazioni errate e questo lo dice lo dicono sentenze del TAR del Consiglio di Stato del Mise hanno vessato una particolare categoria del commercio alimentare e in questo caso questa correzione era doverosa perché non esistono figli e figliastri è vero che c'è un vulnus legislativo e quindi anche eh, secondo noi il governo dovrà entrare nel merito della discriminazione di de della definizione di cos'è consumo sul posto e cosa sono le somministrazioni proprio per evitare eh, e ridurre al minimo possibile l'interpretazione che ci può essere sia da parte degli agenti che da parte del Comune di Roma che da parte della Regione in merito delle categorie che vanno tutte tutelate perché il commercio è una parte importante delle attività produttive di questa città che alimenta la città stessa i servizi sono alimentati anche dall'entrata del commercio quindi dovremmo riflettere dovremmo riflettere su questo eh, perché le circolari non possono sicuramente entrare troppo nel merito, altrimenti rischiano di fare lo stesso errore che ha fatto il MISE quando ha interpretato la legge Bersani sulle liberalizzazioni, andando a introdurre dei criteri di dettaglio che non erano assolutamente scritti nella legge. Andare... Grazie. Grazie.